E Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 in cui andremo a modificare l'ultimo veicolo che è uscito oggi e andremo a parlare anche di quello che hanno messo diciamo oggi martedì 15 allora che hanno messo? abbigliamento, magliette ragazza e cazzi e mazzi insomma c'è qualche capo di abbigliamento nuovo sicuramente poi ci sono altre cosine che adesso andremo a vedere allora ragazzi in questi giorni non sto facendo molti video infatti sto fanno eh, video del team glitch eh, spero che comunque eh, capiate bene eh, i video e spero di poter eh, rendermi diciamo operativo al più presto purtroppo per motivi di lavoro troppo eh, sto abbastanza impicciato e quindi ho pochissimo tempo allora questa è la nuova auto ragazzi 718.000 che dire di quest'auto che dire ancora niente perché ancora non l'ho comprata o oh, in verità sì l'ho comprata perché sto commentando dopo il video comunque andiamo a vedere ragazzi come avete visto ci sono un po di sconti vi ho fatto vedere eh, in linea di massima più o meno vedete qui c'è l'elicotterino in pegasus ci sono altri veicoli scontati e diciamo che eh, ci sono parecchi veicoli scontati qui come vedete nell'arena war non c'è nulla di scontato comunque sia anche perché questo aggiornamento è recentissimo quindi non va aspettate subito degli sconti sull'arena war per quanto riguarda il resto ragazzi che cosa che cosa hanno messo hanno messo rp doppi e soldi doppi e te pareva e diciamo che non sono più nell'arena war ma sono nelle missioni versus ehm modo avversario insomma chiamatele come cazzo ve pare a voi ragazzi e quindi niente andiamo a vedere quest'auto quest'auto che è appena uscita e vediamo un attimino io l'ho comprata per fare il tuning ma vediamo un attimino che cazzo di auto è ragazzi allora vi ricordo tutti i canali del team glitch quando posto qualche video che non è il mio ragazzi io rispondo comunque alle domande perché rispondo, perché conosco il glitch e tutto il resto Però alcune volte non ho neanche il tempo materiale di rispondere a tutte le vostre domande E quindi sto un pochino, ma un pochino tanto, un casinato Una bella rottura dei coglioni inizio anno eh, Qualcosa di allucinante Però come ho già detto spero che i video vi siano graditi Spero che comunque riusciate a capire bene tutto quanto quando viene spiegato io come posso ragazzi vi porto un video glitch ovviamente e voi mi dite perché ha portato sto video Potete portare un glitch non ce ne stanno glitch i glitch attualmente eh, in circolazione sono tutti funzionanti ragazzi quindi non è che ci sono grandi glitch da portare riportare spiegare anche perché lo sapete che a me mi è stato sul cazzo portare i glitch 800 volte riportare sempre il solito glitch magari se è migliorato o fatto bene si può anche fare però insomma portare tre volte in due giorni il solito video mi rompe un po' la minchia anche perché come ho già detto c'ho poco tempo a mia disposizione e non posso neanche giocare sono entrato oggi per dare un'occhiatina per vedere sta auto e niente ragazzi vedete ecco questa è l'auto diciamo che è un'auto uh, un mascole secondo me è un'auto da collezione se avete qualche studino da spendere che volete spendere ovviamente eh, come ho già detto vi ho fatto vedere ci sono parecchi sconti nella Pegasus nel Elitas c'è cioè un elicottero ci sono sconti in San Andreas superauto sulla Tezzera insomma c'è sanno un sacco di sconzi per, ma, per chi non ha comprato qualche auto qualche veicolo prima lo può comprare adesso con questi saldi di inizio stagione <ride> o fine stagione non lo so fate come cazzo vi pare vedetevela voi però comunque sia ragà, non c'è niente di che magari qualcuno si aspettava mh, delle auto sportive delle auto super invece no allora che dire ragazzi queste sono comunque tutte le modifiche che ha quest'auto mi sarei aspettato la livrea arrugginita che a me non piace, fa cagare perché in effetti non c'ha senso una livrea arrugginita comunque va bene mm, però fortunatamente non l'hanno messa su quest'auto io la modifico a mio gusto ragazzi eh. sto modificandola come, come più piace a me poi, ovviamente, vedete voi, e guardando le modifiche, che vi dico, ragà, che secondo me non vale la pena comprarla per 718 mila dollari. Se non ci avete, avete i dollari, ragazzi, non la comprate perché, comunque, non serve un cazzo. Alla fine, è un'auto come tante altre. Ce ne, ce ne stanno dei migliori per fare le gare. Questa qui è, è un'auto un po' così io ragazzi qui ho fatto il trucchettino per mettere il perlescente sui colori metallici non so se qualcuno lo, lo conosce però penso di sì è una vita che gira eh, non dico che è dal day one di gta che gira sto, sto glitch però per chi non l'avesse visto basta che rallenta un attimino eh, per vedere come faccio a, a, diciamo, a mettere sto cazzo de perlescente perché comunque in tanti me l'hanno chiesto c'è pure sul canale però penso che sia un glitch veramente stupidissimo comunque sia ragazzi questa è l'auto il mio consiglio è che se non avete soldi da buttare non la comprate se invece siete persone che vi piace collezionare le auto allora sì, eh, compratela perché giustamente è una bella auto a me piace sinceramente non piacciono alcune modifiche di questa auto perché le trovo insignificanti però il mio giudizio è, è un giudizio personale diciamo non è un giudizio eh, che uno prende e dice ah sì, vabbè ma questo è il giudizio no è il giudizio mio personale a me se una cosa fa cagà io ve lo dico poi vedete voi insomma questa è l'auto ragazzi questo coloretto così non sapevo sinceramente neanche di che colore parla comunque ragazzi vi ricordo di passare in descrizione passare nel canale telegram team glitch che è stato creato anche un altro un altro canale telegram appositamente per il caso bogdan ragazzi eh, quindi andate lì e chiedete solamente del caso bogdan Sapete che in quel gruppo Telegram c'è solamente caso Bogdan Poi c'è un altro gruppo Telegram che è quello del Team Glitch Dove sarete aiutati, entrate dentro al gruppo Non rompete i coglioni, perché comunque non dovete rompere i coglioni eh, Cercate di non rompere i coglioni diciamo Lo so che è un po' difficile per alcune persone Però cercate di non rompere i coglioni questa è l'auto ragazzi mi dispiace che è notte non ho trovato un punto un po' più decente per poter illuminare questa fantastica auto detto questo ragazzi spero di avervi ricordato tutto vi ricordo i, i canali dei componenti del team glitch in descrizione di any gamer centurion 81 e dark glitch detto questo ragazzi spero di poter riuscire ad editare molto presto un nuovo video per poterlo portare sul canale al momento vi lascio un grande saluto e al prossimo video ciao belli